Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni Allora, oggi voglio rispondere a Carlo che mi ha scritto su, sul mio sito, nella pagina delle lezioni appunto Testuali parole Ciao Igo, sono un felicissimo possessore del tuo libro di armonia Purtroppo sono duro come il marmo E ho ancora dubbi riguardo a musica tonale e modale Sarebbe fantastico se non chiedo troppo se, se tu potessi fare degli esempi di brani Va benissimo pop, funk, rock, eccetera nei quali ci sono melodie o successioni modali particolari grazie eccetera eccetera allora eh, sì eh, rimane sempre molta confusione su eh, cosa sono le scale modali cosa sono co come si usano cosa sono i modi cos'è la musica modale e tonale e come possiamo utilizzare un modo piuttosto che un altro e secondo me sono giunto alla conclusione che eh, oltre a magari rispiegare tutto eh, più, ancora più semplicemente possibile eh, quindi ho preparato un bel pdf per capire eh, cosa sono le scale modali cosa sono i modi cos'è la musica modale eh, riassume, riassumere un concetto così vasto in poche parole non è mai semplice anche perché io non sono un grande diciamo eh, molto bravo a, a, a riassumere concetti, io parto da lontano, quindi eh, di base si intende musica tonale, eh, praticamente tutta musica moderna, dove eh, tutto ciò che succede gira intorno a una specie di forza di gravità che è una nota, che è quella appunto de, della tonalità tonale, perché eh, tutti gli accordi che si formano, tranne Sostituzioni o cambi di tonalità eh, hanno ovviamente delle precise funzioni e tutti eh, sono, diciamo, ancorati a, a una nota precisa che è quella eh, di, di, di tonica. Insomma, la musica modale è molto, molto più libera dagli schemi. E qui la faccio molto breve e più semplice possibile. <coughs> e addirittura a eh, parte che è una musica antichissima prima della, della musica tonale la storia insenna eh, i canti grechi eccetera eccetera è stata ripresa poi ne, ne, nel novecento diciamo eh, soprattutto da jazz qui si sì, entra un attimo nel jazz modale dove eh, si era arrivati a un punto in cui c'erano troppi accordi e le difficoltà di improvvisazione erano talmente elevate che eh, ci fu, diciamo, uno spartiacque, che è l'album Kind of Blue di Miles Davis, dove si riprese un po' il concetto modale, ovvero che eh, non c'è più una, tutte queste regole, diciamo, eh, e tutta questa gravità intorno a un accordo di tonica, ma addirittura dove un, un brano è composto da un unico accordo, eh, classico caso di So What, da Re minore, dove, che poi diventa Mi bemolle minore, quindi non ha niente di tonale, eh, dove i musicisti sono eh, liberi di improvvisare utilizzando appunto le scale che preferiscono perché ogni scala ha un colore, eccetera, eccetera. Fatto questo piccolo riassunto che vedete molto meglio scritto nel PDF, io eh, oggi volevo farvi capire intanto... Quando si parla, ma perché questo brano si dice che è dorico? Perché questo è eolio? Allora, oggi voglio prendere, eh, per l'appunto, questi due modi eh, che fanno sempre parte della... Quindi si parla di modale, ma in realtà sono scale che eh, provengono tutte da un'unica un scala madre, la scala, la scala maggiore. Comunque, eh, andiamo a vedere un attimo come si costruisce una scala dorica e poi come si costruisce una scala minore naturale che è detta eolia e cos'è la differenza, anzi quali sono poi le differenze eh, allora prendiamo un, uh, un re e costruiamo il re, re dorico abbiamo il re, mi, fa naturale, so, la, si naturale, do e re Ora faccio re e odio, re minore naturale. Re, mi, fa, sol, la, si bemolle, do e re. Come vedete cambia solo una nota tra queste due scale, che è la sesta. Nel, ca nel primo caso è la sesta maggiore, che è un si naturale, e per le distanze di degli intervalli è considerata sesta maggiore mentre nella mia minore naturale ho cioè la sesta minore fin qui cambia poco, diciamo, una nota proviamo ora a... Eh, magari chi è indietro su questo lo, gli consiglio di andare un po' eh, a ritoroso nelle mie lezioni a vedere come si armonizzano le scale, eccetera armonizziamo la scala dorica di Re e poi la scala eolia di Re e vediamo che accordi sono costruiti Allora. E praticamente prendo su ogni grado della scala la tonica, la terza e la quinta quindi sul re avrò re fa la quindi il mio primo accordo è re minore a triade poi prendo il mi quindi sul secondo grado avrò mi sol e eh, si naturale quindi avrò un fa, fa diesis e avrò un mi minore, Poi Fa, però Fa, La, Do, quindi Fa maggiore sul terzo grado, Sol maggiore sul quarto grado, perché ho il Si naturale, appunto, e così via. E vedrete che, come ho scritto poi nel PDF allegato, dove è tutto più chiaro, più ordinato, è praticamente tutta la successione di accordi tra una. Eh, tra un, diciamo un brano, una progressione armonica dorica e una eolia cambia totalmente perché, ad esempio, eh, il, il secondo grado della scala eh, minore naturale è diminuito mentre quello eh, del de, de modo dorico è minore ma soprattutto eh, vedete che il quarto grado sulla scala dorica è maggiore mentre... Su quella eole a minore, poi abbiamo il, il sesto grado che addirittura cambia la nota di tonica uno avrò un si, bemol, un si naturale eh, diminuito, e, e nell'altro sul sesto grado avrò un accordo maggiore eh, di si bemolle. Tutte queste cose cambiano quando si mette eh, tutto insieme in una progressione armonica, eh, ovvero ehm, come molti sostengono si dice che la scala re dorica eh, la possiamo pensare in do maggiore perché ha le stesse identiche note lo stesso sarebbe per re e eh, eh, pensare a fa maggiore perché ha le stesse identiche note quindi come ho detto prima ogni scala eh, modale fa riferimento a una scala, a una scala madre maggiore eh, però, se pensiamo in questo modo, automaticamente eh, tendiamo a pensare nel primo caso alla tonica, come, cioè a, a Do come tonica, la scala maggiore di Do a Do come tonica, ma noi vogliamo fare una progressione armonica dove la gravità qui che si sente il colore del dorico, non è più Do, ma. Tutto quello che gira deve girare intorno al re, quindi con delle successioni di accordi ben precise, eh, utilizzando appunto l'armonizzazione, la scala dorica, farò in modo che eh, risalti nel, nell'armonia, ma anche nella melodia, la nota caratteristica, che abbiamo detto la sesta maggiore, eh, mentre in una composizione eolia. Non, non, eh, diciamo re e olea non penserò a fa maggiore perché altrimenti appunto l'accordo la, di tonica di gravità diventa fa maggiore invece è sempre un re minore e quindi tutto quello che girerà eh, a successione armonica sarà rivolto con re minore eh, come, come gravità però avrò altri accordi rispetto al re d'orico che abbiamo visto che armonizzando le due scale si ottengono accordi diversi tutto questo si può riassumere facendo degli esempi allora, giriamo un attimo lo schermo eh. allora, il primo esempio che vi propongo è Get Lucky di Daft Punk come vedete la successione principale è composta da si minore, che è il primo grado minore quindi il terzo maggiore che avrei maggiore, il quinto minore e il quarto segnato in verde perché è maggiore. Come abbiamo detto, il quarto grado maggiore è sulla scala dorica, non su quella eolia. Come vedete, riscritta la stessa parte de del brano in eolio, mi verrebbe questa successione di accordi, quindi mi lo avrei minore. Quindi, perché hanno scelto? questa successione di accordi, invece che questa, proprio per il quarto grado maggiore. Oltretutto in questo brano, nella melodia, c'è eh, questo bellissimo fa diesis, no scusate, non ci vedo niente, sol diesis, <ride> scusate, che in tonalità di si sì, minore è la sesta maggiore, quindi più dorico di così non si può. Quindi... Eh, la, la sonorità dorica è evidenziata dalla progressione di accordi, ma anche dalla melodia. Riscritta in eolio, ovviamente devo togliere questa alterazione eh, e mettere un, eh, un sol naturale. Quindi andiamo a sentirle tutte e due, si se sente la differenza tra dorico e eolio. Ora è olio. Sentite che cambia veramente tutto: eh, perde di brillantezza, di fluidità, il quarto grado minore qui proprio non ci sta. Andiamo avanti. I wish Steve Wonder, chi non lo conosce, quella con questo è giro di basso più o meno a memoria allora, in questo caso, come prima il brano è dorico perché? perché praticamente la sequenza di accordi è quasi interamente eh, composta dal primo grado minore quindi la tonalità di mi bemolle e il quarto maggiore, anzi in questo caso eh, Accordo maggiore con la settima minore. Nella melodia, quindi lucky c'è questo do naturale, che è la sesta maggiore di mi bemolle. Quindi anche in questo caso, le, già l'armonia avrebbe, eh, una, visto che la successione di accordi si ripete tantissimo, ha una sua identità dorica ben precisa, con la, il primo minore, quarto grado di settima, ma è rafforzata anche da alcune frasi nella melodia, con appunto l'uso della sesta maggiore. È riscritta in eolio, come abbiamo fatto prima, il quarto grado diventa minore e il uh, sesto grado della melodia diventa do bemolle, che è uguale a si naturale, che è la sesta minore di mi bemolle. Quindi possiamo dire che I wish è in mi bemolle dorico. Andiamo a sentire questa frase... fila tutto liscio come l'olio, ma se la metto in Eolio perde completamente il senso i, i due accordi Mi bemolle minore e La bemolle maggiore che diventano Mi bemolle minore e La bemolle minore, quindi cambia tutto. Andiamo ancora avanti. Impressioni Settembre, che è il brano classico, quando si dice Dorico, eh, del, della nostra eh, di, discografia italiana. Diciamo, eh, ma perché è Dorico? Allora, andiamo a esaminare, eh, in questo caso, diciamo la frase, di, di, cioè il riff, il synth, mi sembra sia fatto. C'è questo bel riffone iniziale storico che tocca appunto una sesta maggiore perché eh, c'è un do diesis, siamo a tonalità di mi minore. Quindi eh, come vedete anche eh, la successione armonica è composta dal primo grado minore poi dal settimo maggiore, quindi re maggiore poi abbiamo il quarto maggiore come prima che è, è tipico de, appunto del modo eolio e ritorna sul primo grado minore quindi la, la, la strofa quando è... quante gocce sono stonatissimi se invece io lo porto in eolio vedrebbe col quarto grado minore più cupo, più triste, più eh, diverso, insomma, con un effetto diverso. Andiamolo a sentire. Quindi, prima andorico e poi in olio. Ora è olio. Non è che uno è eh, giusto e uno sbagliato, è che uno ha un, un, un suo senso, un colore, e uno un altro. Quindi, eh, so what? Quindi, qu come dicevo prima, se fosse stato scritto utilizzando le note di Eoleo rispetto ovviamente al Dorico, che come vedete eh, Re minore usa il riff di basso eh, di, di Paul Chambers, Utilizza la sesta maggiore, quindi il Si naturale, mentre in Eolio sarebbe Si bemolle. Sentiamo la differenza al volo. Sentiamo ora eh, in Eolio, quindi con anche la sezione di, di fiati che cambia gli accordi che è vero è re minore ma ci sono degli accordi che si formano con appunto le, i fiati andiamo a sentire sentite cambia veramente eh, tutto andiamo avanti L'ultimo esempio di Dorico eh, che ho fatto oggi è Upton Funk di Bruno Marz, che si conosce tutti, spero, che è composta dal primo grado eh, minore e il quarto settima, come è successo un po' con eh, I Wish, quindi il quarto grado maggiore con l'aggiunta della settima minore, che è tipico del Dorico, Cosa che non avremo nel modo e oleo perché il quarto è minore, eh, in questo caso la melodia non tocca il, la nota caratteristica, quindi il si sì naturale, eh, tipico del, del re dorico, ma eh, ci sono moltissimi esempi in cui eh, il dorico, il colore dorico è eh, stabilito esclusivamente dall'armonia. Quindi non è necessario che la melodia vada a toccare. Eh, certe note andiamo a sentire cosa cambia quindi qui lascio a voi le interpretazioni. Poi possiamo fare degli esempi al contrario, quindi scritti in eolio, come Enno Sunshine, eh, che conoscono anche i muri, dove eh, le, gli accordi principali sono, eh, nel caso non ricordo se, se l'originale è proprio la minore, comunque primo minore, poi c'è un settimo maggiore di passaggio, mi minore, quinto minore, fin qui è tutto ok, poi il quarto minore che abbiamo detto è tipico dell'eolio, quindi trasformandolo, anche in questo caso nella melodia non, non ci sono note che evidenziano eolio o dorico, quindi il fa diesis o fa naturale, ma l'armonia eh, nel caso del dorico avremo re maggiore, quindi sentiamo la, la differenza tra i due, ora è, eh, è dorico scusa. quindi come sentite la melodia è identica però cambia questo grado che diventa maggiore che secondo me ci sta malino anche se eh, come vedete non è che una è giusta e una è sbagliata. Eh, poi il mio preferito, Carles Whisper, eh, qui mi diverto perché eh, è una composizione minore, eh, io l'ho scritta in Re minore, mi sembra che anche l'originale sia così, è composta dal primo grado minore, quindi ok anche in dorico, ma il quarto grado è minore, come abbiamo visto, eh, l'Eoleo ce cioè l'ha minore, mentre il dorico c'è la maggiore, poi c'è un la minore, che è il quinto minore, va bene in entrambi i casi, sesto, ehm, bemolle, sesto, maggiore, quindi eh, come abbiamo visto la scala eolia ha il sesto grado minore, si bemolle, in questo caso, che è maggiore, come abbiamo detto all'inizio, eh, e poi di nuovo il quinto minore. Nel caso dorico l'armonia diventerebbe primo minore, quarto maggiore, quinto minore, Sesto eh, però sì, quindi il sesto maggiore eh, minore, l'accordo Il si sì è la sesta maggiore di Re e il minore sì, è l'accordo che si forma. E il quinto minore andiamo a sentire, e in questo caso, nella melodia di George Michael, c'è. Cioè, eh, ho messo George Michael, ma in realtà mi sembra che questo brano sia dei, del gruppo, su insomma, non mi viene in mente come si chiama. Eh, la melodia tocca proprio la sesta minore quindi il si bemolle nella melodia mentre se la scrivo in dorico c'è cioè un si naturale ovviamente andiamo a sentire la differenza tra le due quindi l'olio <sussurra> So che le basi non sono il massimo, ragazzi, ma non avevo tempo. Andiamo ora a Dorico. L'ultimo esempio di oggi è Danny California dei Red Hot Chili Peppers, che anche questa è in olio, la minore perfetto, quindi tutte le note naturali, la minore sol, quindi settimo maggiore, quarto minore, ancora, e primo minore, eh, quindi la minore sol, re minore, la minore. Scritto in dorico, anche in questo caso la melodia non cambia niente, però cambia questo accordo che in dorico serve. Eh, quarto maggiore come abbiamo detto più volte quindi re maggiore differenza tra le due poi conclusione è il giro principale sentite questo maggiore qui ci sta male quindi eh, è una questione di eh, di colori di, di quello che si vuole eh, esprimere quindi se io se io compongo un brano a seconda di quello che vorrò eh, trasmettere sceglierò un determinato modo comunque soprattutto una musica tonale prenderò degli accordi in qua e là eh, che mi servono in un determinato momento perché danno un colore specifico alla mia progressione armonica questo è quello che succede molto spesso nelle tonalità minori appunto eh, si prendono accordi ad esempio quando c'è bisogno di risolvere sul primo minore spesso il quinto si prende maggiore o addirittura di settima che non fa parte né dell'olio né del dorico parte della minore armonica ad esempio eh, sono scambi di accordi eh, per tutta una questione armonica ben precisa allora quindi noi noi bassisti, tutto questo, cosa eh, ci interessa? Allora, innanzitutto no, non è detto che eh, siamo esclusi dalla composizione. Io, io stesso, nel mio piccolo, mi diverto a scrivere soprattutto eh, così per scopo eh, di allenamento o anche per creare qualcosa di piacevole, a sperimentare eh, varie successioni eh, morali e sentirne i, i vari colori, per esempio a me piace moltissimo il lirio, poi faremo una lezione apposta sul lirio, perché secondo me è fondamentale eh, capire in modo lirio, e il lirio di, di, di, di cioè con i suoi accordi, tutto quello che abbiamo detto, eh, crea una, una certa eh, sensazione di, eh, di meraviglia, di qualcosa di, di, di, di strano, di non a caso molto utilizzato nei film. Ecco, un consiglio è andare a esaminare sempre le colonne sonore dei film, dove spesso, soprattutto perché i film, eh, in una scena, immaginatevi una scena horror, se io ci metto un bel eh, maggiore, allegro, eh, una melodia bella, la, tranquilla, maggiore, no. Ci vuole una, una musica di accompagnamento ben precisa, qui entrano ancora di più in gioco i modi, le scale modali, eccetera eccetera, perché ogni modo appunto ha un suo colore, oppure penso ai film tipo eh, Ritorno al futuro, che mi ricordo benissimo, che è scritta in Lidio. Parte perché c'è proprio quel, quel senso di eh, quasi misterioso. Non so come spiegarlo, ma ci arriveremo sempre con gli esempi perché gli esempi è la cosa, eh, sono la cosa migliore. Quindi, per sentire le varie differenze, eccetera, e, oltretutto ci torna comodo. Perché, come dicevo prima, non è detto che per suonare le scale modali ci debba essere una successione precisa di accordi se io sono in un contesto pop anche, dove eh, diciamo, ho otto battute di, di, eh, di assolo mi dicono, "Ah, queste otto battute c'è l'assolo di basso e c'è un tappeto di... si è detto re minore finora, usiamo re minore cioè otto battute di re minore e se io voglio far sentire eh, qualcosa di particolare... Quindi posso utilizzare tranquillamente, visto che qui c'è un tappeto che mi fa suonare, fa e la, può essere un piano, un archi, un pad, una chitarra. Mi suonano questo per otto battute. Io posso andare a mio piacimento, posso utilizzare conoscendo il colore di ogni scala morale. Eh... Per esempio la scala eh, minore naturale di Re, ma anche la, la scala dorica di Re, ma anche la minore armonica per assurdo di Re, eh, la minore melodica, la scala frigia, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, quindi il, il modo giusto per capire il colore delle scale modali può essere quello, uno dei tanti modi, di mettere dei tappeti come mi diverto a fare io, di uno, due quattro accordi, pochi accordi, e sperimentare le varie scale, facendo delle melodie, o dei soli, o delle improvvisazioni, o dei fill, utilizzando, magari, dico, oggi voglio eh, confrontare il dorico con le ole, oppure il dorico col frigio. allora metto un bel paddone eh, minore, sospeso, quello che volete, e ce le provo, finché non mi entrano in testa, le, le, le due sonorità e quindi poi piano piano eh, dando tempo al nostro orecchio di abituarsi magari a un frigio perché è molto particolare eh, ci sta che entri nel nostro eh, DNA musicale quindi ci sta che sia la nostra scala eh, preferita e quindi quando abbiamo appunto le situazioni eh, possibili di, di improvvisazione utilizzeremo di più qualche frase magari frigia che ne so a me non piace particolarmente il friggio, però i gusti sono gusti, quindi ragazzi io <ride> ce l'ho messa tutta veramente e andrò avanti solo e se eh, avrò riscontri positivi di questa lezione, quindi che sia tutto chiaro, poi ovviamente allego sempre fondamentale, ancora di più questa volta il pdf allegato, e quindi andremo avanti a parlare di modi, modalità, scale modali, utilizzo, sostituzioni, eccetera. Eh, se eh, vengo capito, perché sono argomenti eh, difficili e soprattutto difficili da comprendere e ancora di più da far comprendere, quindi da spiegare. Quindi datemi un feedback, come si dice oggi giorno, un riscontro negativo, positivo, eh, ben venga. Sempre disponibile per chiarimenti. Eh, se ho detto qualche cavolata, eh, correggetemi. Ben vengano anche le critiche in questo senso. Eh, vi lascio con una piccola improvvisazione eh, dove alterno dorico e leoleo su un tappeto ancora re minore. Sì, ma facciamo re minore oggi. E poi ci vediamo al prossimo video.